Se dovessi raccontare un aneddoto sceglierei sicuramente um, la copertina del New York Times che mi è capitato di disegnare un, un annetto fa, uh, una copertina dedicata um, alla corsa per le presidenziali americane in cui si ritraeva uh, il candidato repubblicano Mitt Romney, all'epoca non era ancora candidato, erano ancora le primarie repubblicane, uh, come se fosse eh, gli americani dicono Wibble Wobble e noi diciamo Ercolino sempre in piedi, un uvetto che non casca mai. Eh, lo racconterei perché insomma, la genesi di, di questa collaborazione è stata al almeno inusuale, definiamola così. Eh, ho pubblicato su un sito specializzato che si chiama CoverJunkie.com una copertina di rivista ufficiale NBA, che è la rivista di cui sono Art Director, e um, qualche giorno dopo averla pubblicata um, ho ricevuto la mail da un vice-director del New York Times Magazine uh, che mi chiedeva maggiori informazioni su questa rivista perché ne era incuriosito essendo oltretutto un appassionato <ride> di basket NBA. E, e dopo un po' di email così di cazzeggio tra il basket e il design editoriale um, ho provato a buttargli lì il link col con mio portfolio di illustrazioni che all'epoca non era neanche particolarmente corposo a dirla tutta e dicendogli sei del New York Times, voglio dire non posso sprecare questa occasione quando mi ricapita di parlare con una direttore del New York Times lui per un paio di giorni non mi ha più risposto, e io già temevo di aver fatto una discreta figuraccia e dopo un paio di giorni invece mi ha risposto dicendomi ho un lavoro per te pronti via senza discutere, dobbiamo fare questa copertina, il tuo stile sarebbe perfetto Uh, non mi interessa se sei un illustratore noto o meno noto facciamola e, e poi da quando siamo partiti nell'arco di tre giorni abbiamo fatto la copertina senza compreso lo shooting fotografico della copertina perché in realtà la mia illustrazione loro l'hanno proprio stampata montata fisicamente su uno di questi giocattoli che hanno comprato e poi fotografata in movimento per rendere l'idea della non solo della tridimensionalità ma proprio del, del giocattolo fisicamente, fisicamente reale ed è stata una collaborazione così, nata con un giro di tre mail e finita subito in, in copertina peraltro quando è iniziata io non sapevo neanche che fosse la copertina per cui è stata una collaborazione con una serie di colpi di teatro <ride> notevoli eh, il contatto con cui avevo iniziato a lavorarci mi ha anche lasciato eh, a metà del lavoro perché era la festa del ringraziamento e lui veniva a fare le vacanze in Italia peraltro eh, ci siamo anche visti mentre stavamo lavorando, lasciandomi nelle mani del, del suo boss, proprio il design director del New York Times Magazine, con, la quale, con il quale nel giro di 4-5 mail eh, abbiamo finalizzato tutto e questa storia mi ha insegnato parecchie cose, mi ha insegnato che mh, difficilmente bisogna farsi problemi nel promuoversi, nel senso eh, farsi vedere il più possibile, e provarci sempre, e poi soprattutto mi ha insegnato che non, almeno di là, dall'oceano, non, non è necessario essere l'amico dell'amico, il conoscente, o avere la conoscenza diretta per provare a lavorare. Sei bravo, hai lo stile che ci serve, non mi interessa chi sai da dove vieni, finisci in copertina, punto. E questo è un atteggiamento che dovrebbe insegnare tanto a tante persone, secondo me. Premesso che sia, sia un, una, un achievement, eh, diventare me, eh, direi come professionista, insomma. Lavorando tanto, credo che se non, av non, non avessi avuto idee abbastanza chiare, insomma. Fin da quando avevo una ventina d'anni, credo che ehm, non sarei riuscito a ottenere ciò che volevo. Per cui direi avere idee molto chiare, essere molto pratici e lavorare tanto, questo credo sostanzialmente. Allora, come si diventa Olimpia Zagnoli? Um, beh, innanzitutto bisogna prendere una pentola e buttarci dentro tanti ingredienti diversi. E, um, si può cominciare con um, un'infanzia vissuta tra la campagna e la città. e poi aggiungere una, un po' di asilo, asilo nido e asilo eh, scuola materna passati a Reggio Emilia, che è la città dove sono nata, e, e sicuramente tuttora, lo, lo dico spesso, ma eh, tuttora rappresenta una delle ispirazioni maggiori dal punto di vista proprio creativo della mia, del mio percorso di studi. E, Dopodiché aggiungerei un trasferimento a Milano che ha dato un po' di, come dire, una spolverata al, all'aspetto più provinciale di me volendo e, e mi ha anche aiutata poi a entrare in contatto con delle realtà eh, lavorative diverse sicuramente negli anni. E, mh, dopodiché come altri ingredienti inserirei um, un po' di... Vediamo un po' di musica, sicuramente, un po' di um, moda da un certo punto di vista. Forse non la moda che vediamo sulle passarelle tutti i giorni, ma uh, quella un po' retro uh, di alcuni film degli anni 60, per esempio, 70. Io penso che um, diventare Emiliano Ponzi è qualcosa che ha funzionato per me in qualche modo, io non posso essere qualcun altro e qualcun altro non, non può essere Emiliano Ponzi, perché in questa professione che noi facciamo non, non, non ci sono degli step classici, perché la professione non è istituzionalizzata in qualche modo. Per cui penso che davvero il percorso, un po' come un fiume, no? Sia molto personale. Quindi gli ingredienti possono essere la motivazione, lo sviluppare il talento, le public relation, però il come questi elementi si mixano tra di loro, penso che sia davvero una cosa personale e anche molto caratteriale in qualche modo. Quindi in questo senso um, siamo unici eh, nelle nostre peculiarità e nelle nostre differenze, eh, assolutamente. E questo è anche il bello della nostra professione, così come siamo unici come stile, o almeno è auspicabile che lo fossimo, siamo unici come personalità, quindi eh, l'artista, la, la persona che ci sta lì. Oh mamma, non, come si diventa Francesco Poroli? Eh, molto semplicemente, nascendo a Milano nel 75, crescendo in questa città e disegnando tanto, sin da piccolissimo proprio, ricordi di mia mamma che all'asilo diceva arrivavamo e tu la prima cosa che chiedevi è posso disegnare? Ti mettevi in un angolo in solitudine e disegnavi? Poi si fa un percorso un po' tortuoso e si finisce a fare un liceo classico e lettere moderne all'università che non c'entra niente con quello che fai oggi, vai a lavorare per evitare le ire di tuo padre, il fatto che non ti paghi più l'università dopo cinque anni <ride> di cazzeggio e scopri che disegnare ti piace molto, scopri che puoi farlo anche col computer e a furia di disegnare, di smanettare, di proporsi in giro e di lavorarci e diventi Francesco Paroli, ammesso che sia tutta questa cosa. Um, ho cominciato um, andando a, frequentando l'Istituto Europeo di Design qui a Milano eh, e quando mi sono iscritta ero una, semplicemente una ragazza che disegnava costantemente da quando era piccola e quindi ho trovato questo corso di illustrazione e animazione nonostante non sappia animare assolutamente niente ehm, all'OIED di Milano e mi sono iscritta, ho fatto tre anni di corso lì eh, una volta lasciata la, la scuola infatti ho cominciato a costruirmi un portfoglio Uh, un po' raffazzonato all'inizio cioè un po' buttato lì con uh, dei pezzi di cose che avevo fatto in precedenza cose che avevo fatto per me progetti personali e piccole, com piccole committenze ma non pagate e di poco conto e, um, una volta costruito il, il mio portfoglio ho cominciato a farlo vedere in giro uh, ho, ho tentato di farlo vedere in giro uh, a milano Cominciato, ho cominciato con Milano, sbagliando probabilmente, perché la maggior parte delle persone che contattavo non rispondeva neanche, quindi naturalmente come dire, ho avuto subito delle porte in faccia dal, dal, dall'inizio. Um, quindi con molta tenacia in realtà um, ho continuato e a un certo punto ho deciso che, eh, siccome da, da, da Milano non cavavo niente, come dire, eh, forse era il caso di provare un po' all'estero siccome c'era questa città che non avevo mai visitato, che però mi sembrava potesse essere interessante della quale mi parlavano tutti, che è New York, eh, ho detto ma perché non fare un giretto e vedere cosa succede e, e quindi sono partita, ho fatto inizialmente una settimana di vacanza come... Come fanno tutti eh, e ho iniziato a guardare un po' cosa c'era in giro di interessante a livello proprio di ispirazione prima di tutto quindi librerie musei eh, gallerie e via dicendo e, e poi ho iniziato a far vedere il mio lavoro a qual qualche art director che ho conosciuto e qualche altro illustratore quindi possibile collega diciamo e, e da lì ho iniziato a ricevere le prime risposte e ho iniziato a capire che forse non ero così uh, come dire um, rassegnata alla sfortuna no? da un certo punto di vista uh, per quanto riguarda, riguarda il mio lavoro. La mia è stata sicuramente un po' magari particolare uh, rispetto a quella che doveva essere all'origine perché io... Fino a praticamente 20 anni non ho mai studiato disegno e non ho mai fatto scuole d'arte prima di fare l'Istituto Europeo di Design a Milano. Ho fatto il liceo classico, quindi avevo una, un parterre di, eh, di studio e eh, anche un background di riferimento che era totalmente diverso da quello delle arti visive. In qualche modo ho sempre avuto un interesse per eh, il disegno, ma non avevo idea, fino appunto al circa il 90... Sette, novantotto, quando, quando sono venuto per la prima volta a Milano a studiare, non avevo idea, non sapevo che cosa l'illustrazione fosse. Eh, sapevo che era qualcosa che aveva a che fare con il disegno, però non, non avevo idea che le sue declinazioni eh, fossero, e eh, siano tuttora, anzi a maggior ragione adesso, declinabili davvero in un ventaglio incredibile, questo no? eh, ventaglio di possibilità che vanno dal disegno fatto per i fatti tuoi fino alla campagna stampa o il film d'animazione. No? È strano parlare di carriera, quando noi pensiamo alla carriera, pensiamo alla carriera di un, o almeno io penso alla carriera di un bancario, penso alla carriera uh, di, un, di un impiegato, però definire carriera questo lavoro mi fa sempre, è una cosa che capisco, ma mi lascia sempre un pochino, mh, come posso dire, dubbioso. Perché una carriera è fatta uh, di livelli che partono da un livello 0 a un livello 10, mentre il lavoro creativo avendo dei committenti che cambiano sempre, in qualche modo ha una carriera che non è dal punto A al punto B, dove il punto A è uh, l'ingresso, per esempio, in una banca e il punto B è arrivare a esserne direttore. No? La mia carriera si è evoluta secondo un percorso non esattamente lineare, nel senso che è partita un po' per caso. Eh, ho fatto per anni mille lavori che non c'entravano niente, i classici lavori di cui si parla, il call center, eh, il Pony Express, l'uomo delle pulizie. E proprio durante questa esperienza da uomo delle pulizie in un ufficio, durante la notte, smanettavo col computer e da lì ho iniziato a capire che potevo farci anche qualcosa di interessante, ho iniziato a propormi a piccolissime dosi facendo le cose eh, più piccole e poi pian pianino, come in un circolo virtuoso, eh, sono arrivate tutta una serie di collaborazioni che nell'arco di ormai più di 12 anni eh, mi hanno portato oggi ad essere art director e illustratore freelance per una serie di clienti che si possono dire importanti insomma. Una volta uscito da scuola eh, ho cercato di digitalizzare le mie conoscenze tecniche, da, da, da tecniche tradizionali perché io Avendo frequentato il liceo artistico, avendo praticamente usato tutte le tecniche possibili, per cui avendo imparato a usarle per tanti anni e, e avendo acquisito una certa, una certa pratica, dovevo cercare di portare questa in digitale. E questo perché? Perché nonostante nel 2000, la, internet fosse ancora un oggetto un po' ancora non del tutto conosciuto, i privati non ce l'avevano, c'erano solo le aziende. Eh, comunque si, si, si intuiva che era lì che poi si andava a parlare, no? E quindi ho portato, ho finito la scuola, ho portato, mi sono preso un portatile, o meglio mio padre mi ha preso un portatile, e um, mi sono fatto prestare l'applicazione e da lì mi sono messo per conto mio a cercare di capire come funzionava che era ancora Painter, che è un'applicazione che ancora uso e, um, e lì è cominciato il tutto insomma e allora eh, tornando al discorso della, della, degli inizi nel 2000 ho, sono uscito per tre anni, ho lavorato, eh, lavoricchiato diciamo in Italia collaborando con il Corriere della Sera, Panorama, TV, Suisse e Canzoni, Specchio della Stampa, 24 Ore, Vitality, insomma, diversi magazine italiani. Il problema con loro era che devo dire la disponibilità c'è sempre stata, da parte di Art Director di conoscermi, di vedere il mio portfolio e anche eh, poi la disponibilità a lavorare assieme, a collaborare. Il problema è che poi, una volta finita la collaborazione, spesso ci si dimenticava, no? Cioè, dico, vabbè, come fosse un fuoco di paglia, per cui ogni volta devi essere tu a proporti, a dire se vuoi ci sono, esistono. Questo era il primo problema. Il secondo problema era eh, i ritardi dei pagamenti, per cui eh, molto spesso mi tocca passare giornate con gli uffici gli amministrazioni, Rizzoli, questo, quello, sta. E insomma, più che altro, avevo 23-24 anni e avevo già capito che non potevo andare avanti così per sempre. Cioè prima muovevo, prima cambiavo le cose, meglio era. Per cui praticamente da lì a poco ho cominciato a pensare a come fare. Ad arrivare negli Stati Uniti sapevo che c'erano gli studi italiani eh, che lavoravano con degli agenti e ho cercato un agente. Allora, io credo che le scuole di design, e illustrazione in Italia ce ne siano diverse, diciamo che le più importanti sono comunque a Milano in qualche modo sia perché Milano è comunque la capitale del design sia perché in fondo l'illustrazione è una declinazione del design quindi penso che le scuole in Italia ti diano una prospettiva ti facciano capire quali sono le possibilità che hai facendo questo mestiere e possono darti una base tecnica ecco, eh, dopodiché ehm, voglio dire tanto in questa professione per fortuna purtroppo questa è una risposta che, no, che non ho è lasciato al singolo, cioè è lasciato allo spirito imprenditoriale quindi è molto complesso, voglio dire non c'è un'istituzione vera e propria che ti accompagni ecco forse l'unica che eh, è una scuola nata da poco che appunto si chiama Master Illustrazione è l'unica eh, oggettivamente che ha delle partnership con dei con dei clienti importanti anche all'estero, dalle Monda, dall New York Times, al Business Week, eh, piuttosto che a altri editori e altri art director professionisti che vengono, dal, vengono invitati all'estero e pagati per in qualche modo far capire ai studenti italiani come funziona dall'altra parte del, dell'oceano questo tipo di mondo, no? quali sono le dinamiche che ci si sviluppano attorno. Eh, però, ripeto, um, è qualcosa che va lasciata che per forza di cose si lascia allo spirito imprenditoriale del singolo, come ogni cosa. Questa in particolar modo perché non solo c'è la capacità di fare un buon lavoro, ma ci deve essere anche quella capacità di veicolarlo nel modo migliore. No? Sicuramente c'è una cultura dell'illustrazione che magari non si chiama così, cioè nel senso che magari c'è una cultura dell'immagine, eh, ma nessuno sa che si chiami illustrazione, come dire, tanta gente quando, quando dico che sono un'illustratrice mi chiede che cosa intendi, in pagine le riviste, fai la grafica dei giornali, cose di questo genere. Io fin tanto che quando uno mi chiede che mestiere fai, io dico illustratore mi guarda che appunto io mando in fronte, dirò sempre in Italia l'illustratore non si sa cosa sia, se non quella per l'infanzia, per dire che io però non faccio. Per Thanks for joining us for the 50th step. We're going to switch it Yes. Emiliano, would you take us back, please? Oh, yes, yes, of course. great. <laughs> thank you so much. see your name. Thank you. Thank you very much. It's really an honor to be here. And thank you to the jury, to Anel, and uh John. And I prepared a, a very short speech, and it looks working at the hotel this morning, so I hope it will work also here. And I cannot improvise because my English is fine, but with, with emotion too, it's not so fine. So, let's move on. Let's move on. And this was the best and interesting job I did this year. And the publisher gave me the Walt Bukowski um, series and I needed to go deeper in his writings, and um, I discovered that uh, um, behind the alcohol, the women and the sex and the life always lived on the limit, there was much more. There was a sort of fragile man with a giant sensibility that used all the alcohol, the women, and the explicit and dirty vocabulary as a barrier to protect himself from the war. With more than 70 books uh, published, he was one of the most talented and significant American writers that shaped 30 years of literature. So thank you, Bukowski, for the cover you allow me to, to do for you. And I also thank also my agent, Christopher Talcioni, that came here tonight, and especially my fiancée, Alice, that... Um, That, that comes with me in every trip, and she's very patient because uh, as I'm not a bird, I do not like flying, so, so she has said to spend like nine hours alone on plane, as I'm always under drugs, sleeping as a baby, that's true, that's really true, and so thank you very much to all of you, really an thank you. L'illustrazione nasce, eh, nasce da un cliente, perché l'illustrazione eh, è arte applicata, come sappiamo, per cui l'input primo è la committenza, quindi eh, arriva sicuramente un testo scritto o un brief e poi da questo parte il lavoro di filtrazione dell'uva, nel senso che eh, ovviamente attraverso il mio stile e eh, il mio modo di approcciarmi al tema devo uh, filtrare il, il testo e, e in qualche modo riportarlo poi sulla carta con un disegno in una forma uh, che sia una forma diversa ma con lo stesso contenuto no? quindi inizia con uh, un, un, magari uno schizzo a matita velocissimo quasi come un appunto quasi come un app appuntarsi un'idea quindi uh, è più un disegno fatto al telefono per ricordarsi eh, di comprare i limoni al supermercato piuttosto che un disegno strutturato. Dopodiché il secondo step è quello di eh, rifinire l'idea e strutturarla eh, in maniera un pochino più leggibile anche per gli altri direttamente a computer sulla tavoletta grafica. Si mandano almeno tre idee al cliente, almeno questo è lo st questo standard che negli Stati Uniti è tacitamente... Eh, uso fare e eh, dopodiché si aspetta la risposta la risposta di solito è eh, di muoversi su una delle tre immagini o può anche essere quella di può anche, può anche essere richiesto di eh, lavorare su un secondo round di matite di idee si può vivere facendo il designer sì nel senso io lo faccio da 12 anni e mi ci sto pagando un mutuo, ci mantengo una famiglia, per cui sì, si può vivere, probabilmente non si diventa ricchi, però ci si può vivere tranquillamente, ci si può vivere come esperienza personale non solo facendo cose belle che ti gratificano moltissimo e che hanno tutto questo senso artistico, ma almeno per me c'è tutta una parte di lavoro che non rientra esattamente in questi canoni e che magari non finisce sul portfolio, che magari la gente non vede, ma che ti aiuta a pagare le bollette, magari sono lavori di grafica più che di illustrazione e altro, che però comunque stanno diventando sempre meno nel tempo e questo mi dà una buona speranza per il futuro. Mi piace l'idea di fare le cose comodamente, quindi naturalmente se c'è un nuovo aggeggino per fare una determinata cosa in modo più fluido, non mi dispiace l'idea di averlo, di provarlo, e di vedere anche, parlando del mio lavoro, di come questa cosa si applichi poi al mio lavoro. Dunque, la tecnologia è un tema fondamentale per quanto riguarda il mio lavoro, perché il mio lavoro, i miei disegni sono tutti realizzati in digitale, praticamente dal, dallo schizzo, dal, dall'idea fino all'esecuzione finale. Quindi per me la tecnologia è fondamentale nella misura in cui mi ha permesso di lavorare ad altissimi livelli in questo mondo. Ehm, la tecnologia sta cambiando per quanto riguarda l'illustrazione adesso perché oltre, era, era un pochino nell'aria già da qualche anno, cioè l'immagine statica sta un pochino guardando con un interesse, con un interesse seduttivo all'immagine in movimento. Quindi oltre a essermi capitato di lavorare di animare le mie illustrazioni per diversi video quello che sta succedendo adesso è proprio che i clienti da giornali a magazine richiedono anche lo stesso disegno che va sulla carta stampata un'altra versione con un piccolo movimento che va invece sulla versione online questo è molto interessante perché sarà la declinazione del futuro io immagino non faccio fatica a pensare che tra volendo essere ottimista, 20 anni, 25 vogliamo dire, il giornale cartaceo, il libro cartaceo sarà da collezionista e per le masse sarà invece il prodotto digitale. Quindi anche a livello tecnologico il nostro sforzo, che è stato sempre quello di lavorare con immagini statiche, di sicuro dovrà essere quello di eh, annoverare tra le skills che abbiamo adesso eh, la capacità di comunicare con un, un oggetto che si muove quindi non solo con un'istantanea. E questo è interessantissimo. Il fatto che il, il, la tecnologia cambi così in fretta è una grandissima cosa per la mia generazione, penso, perché non rischi mai, se hai ovviamente quel minimo di attenzione a quello che succede nel mercato, che per forza eh, che, che non puoi non avere, non rischi di subire nessun gap tecnologico, come invece è successo alla generazione passata di graphic designer, di illustratori e in generale di chi lavorava nel mondo della creatività eh, per le masse, perché loro sono passati proprio dalla carta al computer, sono passati eh, dal, dal, dai pantone al mouse e eh, al secchiello di Photoshop, eh, dai caratteri disegnati a mano eh, a quelli di illustrator, express, eccetera. Quindi è una gran cosa, è sicuramente il, il, il cambiare così repentino è qualcosa a cui noi ci dobbiamo adattare naturalmente se vogliamo continuare a stare in questo mondo, però ripeto, è davvero molto, è una grande seduzione eh, questo gioco di movimenti, di immagini, di, di, di, di nuove declinazioni e, e svolte improvviste che si possono dare a un'immagine statica. This is the story of a young boy from the Tibetan highlands named Dondap. Donnap was told from an early age that it is better to live for one day as a tiger than to live for a thousand years as a sheep. He learned that his actions have a voice, and goodness speaks in a whisper. He dreamt of being as free as a bird and flying high in the sky. He dreamt of one day traveling thousands of miles to meet the Dalai Lama. Dandap never imagined the fields would become fenced in. He didn't know what it felt like to be imprisoned. Dandap didn't know what it felt like to be silenced by force. But he knew... Goodness speaks in a whisper and from one single candle. Thousands of candles could be lit. Voices for Freedom Artisti che mi hanno ispirato, ehm, diciamo che beh, sicuramente, nel senso che alcuni sono a mio avviso, sia artisti che illustratori, no? Per cui eh, per me Guido Scarabotto è un artista e anche un illustratore, Mattichio lo stesso, Mattotti lo stesso. Per cui sì, nel senso che loro senza il loro lavoro, quello di Giacobbe, quello di Toccafondo, eh, Prima avevamo parlato di Brad Holland, quindi Brad Holland, Ulriksen e molti altri, cioè dove fa una lista che non finisce più, ma eh, non c'è dubbio, tra, tanto più che, a parte il fatto che l'ho de detto moltissime volte che nel mio lavoro ci sono uh, del, delle, delle, dei richiami al lavoro di tutti loro, secondo me, e questo mi, mi piace, nel senso che eh, è un'eredità che mi hanno lasciato. Eh, che io ho preso e eh, che ho fagocitato, e io ho in qualche modo fatto venire fuori poi con la mia personale versione, credo, insomma, che è il mio linguaggio. E, per cui, se, se, non c'è dubbio, insomma, senza il loro, loro lavoro il mio non, non esisterebbe. Gli artisti ai quali mi sono ispirata negli anni sono tanti, sicuramente sono anche molto diversi. Eh, ci sono delle, come dire, de, delle ispirazioni dirette che possono essere sicuramente Picasso, Matisse, eh, sono, le chiamo dirette nel senso che eh, la loro influenza si vede molto nel mio lavoro secondo me. Però poi ci sono anche artisti che come dire, non, non, non vengono... Uh, letteralmente tradotti, e il, il cui lavoro non viene letteralmente tradotto nel mio. Uh, mi viene per esempio in mente nella fotografia e nel, nella, nei, nei, nei, nei, nei film, per esempio Godard, uh, Jacques Tati, che è uno dei miei registi preferiti, ma anche Man Ray, per esempio nella fotografia, uh, Tom Wesselman nell'arte, uh, anche Heinz Edelman, eh, che è l'illustratore il, di Yellow Submarine, eh, sicuramente sono presenti nel, come dire, nel, nel pentolone dal quale poi io traggo le mie, le mie illustrazioni. Eh, mi piace pensare che siano, non, siano tutti, non appartengano tutti allo stesso ambito, ovvero mi piace pensare di non essere ispirata nelle mie illustrazioni da altre illustrazioni ma da altre forme d'arte che poi vengono impastate in qualche modo e, e che producono una cosa differente. Eh, come, come ho già detto, anche la musica, per esempio, il fatto di eh, ascoltare non so, un brano di Rolling Stones e trovarci all'interno delle immagini evocative e poi tradurle in immagini è un esercizio molto interessante. L'arte tradizionale è molto diversa dall'illustrazione a priori perché l'arte tradizionale è qualcosa che eh, inizia con un'idea dell'artista stesso che vuole svilupparla per i fatti suoi a prescindere dai soldi che ci guadagnerà o a prescindere dal, dalla galleria in cui la esporrà o dalla declinazione che avrà il suo suoperato almeno questo è auspicabile che sia così mentre l'illustrazione è sempre qualcosa dove l'input viene dall'esterno eh, viene digerito e rielaborato uh, da chi fa questo mestiere però viene dall'esterno cosa cambia tra la tela e la tavoletta grafica non lo saprei dire anche perché non ho mai dipinto su tela e, e non uso la tavoletta grafica eh, nonostante ne abbia una perché me, me l'hanno regalata ho provato a usarla per un breve periodo, ma ho smesso abbastanza in fretta perché vedevo che snaturava abbastanza il mio stile, mi portava altrove, verso un tratto più a mano libera, che sentivo meno, meno mio, eh, mentre invece lavorare solo col mouse eh, mi, mi, mi dà più soddisfazione, mi, dà, come dire, mi mantiene il mio stile più intatto. E quindi la differenza tra i due non la saprei. Um, il mio rapporto con l'arte tradizionale è un, apporto, un rapporto da fruitore assolutamente comune Non, non sono uno particolarmente um, colto in questo senso Non, non ho mai fatto studi in questo senso non, non sono neanche un grande frequentatore di mostre Ma quello per un problema di tempo Nel senso che spesso e volentieri dico Ok è, è settembre c'è questa mostra eh, Fino a febbraio avrò tempo di andare a vederla Poi chiaramente arriva sempre marzo <ride> E alla mostra non sono stato nel momento in cui devo affrontare un lavoro commissionato specie se si tratta di uh, un committente molto grosso per esempio o un, una tipologia di lavoro o una tipologia uh, di progetto uh, molto diverso rispetto per esempio a, al mio background ai miei interessi uh, a, al, anche al mio stile a volte capita uh, di solito cerco di comunque Dare la prevalenza alla mia visione, nel senso che spesso e volentieri mi trovo eh, ad avere, per esempio a dover illustrare cose delle quali non so assolutamente niente, eh, spesso e volentieri mi trovo a dover lavorare eh, nella direzione del cliente, nel senso che eh, per esempio ho lavorato spesso eh, nell'ultimo anno con Clinique, che è un brand eh, di Cosmesi, eh, e quindi ci sono dei cliché da rispettare che possono essere la donna magra, la donna abbronzata e via dicendo, non, non sempre queste cose combaciano col mio stile e anche con le mie intenzioni. È proprio è, è brutto dirlo, però eh, a un certo punto diventa quasi una cosa meccanica, nel senso che è più l'allenamento eh, costante di tradurre per immagini un testo che uno fa tutti i giorni per X anni che ti permette di passare, per esempio, da un progetto ad un altro, no? Per esempio, capita spesso di fare eh, copertina di un libro, una pubblicità, un poster, un articolo di giornale. L articolo di giornale dice diciamo, un tipo di giornale diverso, quindi uno politico, l'altro femminile, eccetera. Tutte queste hanno problematiche molto diverse da una all'altra, no? E, e non c'è una ricetta, in realtà. Credo che sia solo l'allenamento costante che hai tutti i giorni, che ti sei fatto negli anni, che ti permette di saltare da uno all'altro da un all'altro e mantenere comunque una certa lucidità, sapendo che il poster di un film non può, avere, eh, la stessa, non può comunicare allo stesso modo che per un'immagine, per un genere politico, ad esempio. Dunque, in questo tipo di lavoro uh, ci sono due figure in ballo, che, che è sempre la mia, quindi il, il, chi fornisce uh, il servizio dell'illustrazione, uh, e uh, un art director o un editore che molte volte magari ha una sua idea sulla tipologia di lavoro, su come dovrà essere declinata la tipologia di lavoro. E, um, Spesso ci si trova a metà strada uh, tra le due idee. Spesso invece l'idea dell'editore dell o della director è un po' più prescrittiva e in, in tantissimi casi invece l'idea, uh, la mia idea uh, o carta bianca, quindi la mia idea è l'unica in qualche modo a valere sul piatto. Di devo dire che dipende tantissimo dal cliente e anche dal tema. Per esempio tematiche che riguardano più uh, come posso dire lavori di business lavori di finanza lavori di eh, attuali per clienti che, che parlano di business finanza e attualità in qualche modo hanno forse qualche vincolo un pochino più stretto rispetto a un lavoro che può essere una book review una copertina di un libro oppure eh, un libro illustrato eh, nella sua interezza dunque ehm, quello che io cerco di fare eh, nei casi più complessi, che sono i casi dove la prescrittività è, è maggiore, è quello di eh, portare eh, sotto la lente di ingrandimento del, del, dell'art director almeno un'idea che io sento molto e poi un'idea che sentono molto loro, eh, cercando di spingere, mh, magari quando, quando gliene mando, ecco durante via email cercano di spingere un pochino per quella che secondo me sembra un modo nuovo e meno didascalico di veicolare lo stesso concetto mi lascio condizionare dalle tendenze del mercato um, probabilmente, probabilmente no nel senso che um, sono abbastanza fortunata perché credo che il mio lavoro uh, naturalmente parli la lingua di questo momento Uh, quindi se non lo facesse sarebbe un problema sicuramente e dovrei stare più attenta a quali sono le tendenze del mercato uh, credo che ci sia naturalmente probabilmente già nella committenza uh, un elemento che, faccio, che mi faccia capire uh, se è il caso di utilizzare come dire, dei cliché del momento uh, oppure degli elementi che sono particolarmente di moda in questo momento uh, oppure se invece si può posso come dire navigare nel mio terreno. Um, però tendenzialmente credo che sono abbastanza fortunata in questo momento storico eh, ad avere nel mio stile già degli elementi della contemporaneità. Um, so, tutto, tutto sommato tendo ad essere molto protettiva di questi, nel senso che cerco di di portarli avanti e, e di combattere per questi se penso che siano dei, dei buoni punti di partenza e quindi cerco di non uniformarmi troppo a quello che è il trend del momento. Non credo di essere arrivato a scegliere uno stile, eh, credo che a furia di disegnare e di smanettare semplicemente lo stile sia venuto da sé e in questo senso penso che lo stile sia qualcosa di molto naturale e di molto personale. Sei, eh, o, o ce l'hai, uno stile, o, oppure no, e quindi sei destinato magari a scopiazzare qualcosa che vedi in giro. La cosa più bella del mestiere dell'illustratore è ehm, la possibilità di nutrirsi del proprio lavoro, eh, dove il nutrimento non è inteso come il cash, ma è inteso come la soddisfazione di avere creato una scena dal, dal nulla io credo che questa sia la cosa principale per me è anche un po' in alcuni casi terapeutico uh, il, non il disegno fino a se stesso, il disegno e, e, che riesce a um, risolvere un problema che riesce, che riesce nella sfida che riesce a comunicare Uh, un concetto universale attraverso pochi segni che venga capito uh, trasversalmente, no? sia come fasce di età che come estrazione culturale o collocazione geografica. Questa per me è la parte più bella, quando magari viene apprezzato da qualcuno che ha un background totalmente diverso dal mio. La cosa forse più brutta è uh, che, comunque, per quanto per quanto insomma si possa anche lavorare in studio con altre persone l'aspetto dell'essere del, del, del solitario, dell solitario è in qualche modo un po anche una condizione indispensabile in certi frangenti di questo mestiere perché comunque insomma, non si può creare o avere un'idea in, in mezzo alla confusione bisogna averlo in mezzo a, insomma, a una situazione di quiete di silenzio no? eh, o comunque Scegliendo gli stimoli, scegliendosi gli stimoli, non, quindi è chiaro che un po' di, insomma, si è un po' da soli in certi frangenti. La più brutta credo che sia la solitudine, anche se in realtà è una solitudine, per esempio, per me necessaria, cioè quando lavoro silenzio e nessuno attorno perché comunque non riuscirei a fare diversamente. Non, non parlo della solitudine leopardiana, parlo della solitudine, quella di non avere. Altre persone con cui condividere la giornata, no? Ma anche soltanto per far per dire la, la, la cavolata o, o la, il fatto successo, il fatto del giorno, discuterlo assieme, cosa sai da macchinetta del caffè per intenderci, no? Quando ti trovi coi colleghi. E la cosa più bella, beh, cioè, devo dire, ce ne sono tante, sono veramente tante da mm, poter fare ciò che ti piace, che insomma non è poco. Eh, la libertà che hai, totale, nel senso che, paradossalmente, puoi lavorare da, da qualsiasi punto del mondo tu voglia, basta avere una connessione internet, e, un portatile, nel, nel mio caso la tavoletta e la penna, e puoi essere ovunque tu voglia. E l'atto economico, che comunque non, non guasta mai, perché comunque è un mestiere che rende bene. E... Beh, è una soddisfazione di poter lavorare a progetti anche delicati, politici, eh, per giornali internazionali. Quindi anche questo è motivo di soddisfazione, quando poi riesci effettivamente a tradurre un articolo complesso che parla di una tematica sensibile nel paese dove verrà pubblicato, insomma, riuscirci è comunque motivo di... Cioè ti, ti offre spesso motivi di soddisfazione, poi il rapporto con professionisti di questo mestiere è veramente bello, molto molto bello. La cosa più bella è, sebbene io non ami particolarmente questa parola, è il lato creativo eh, di questo lavoro, nel senso che eh, quando disegno, quando lavoro su lavori di illustrazione, e stacco il cervello nel senso posso essere altrove e starci per ore e non rendermi conto che sono passate delle ore, questo vuol dire questa è sicuramente la cosa, la, cosa, la cosa migliore lato più brutto forse facendolo da freelance è semplicemente il tempo che non è mai abbastanza per fare le cose proprio come vorresti farle specialmente se lavori con l'editoria i tempi sono sempre super stretti, il venerdì sera ti chiedono le matite per il sabato mattina e il lunedì mattina il definitivo, pronto da impaginare, quindi ogni tanto non hai magari il tempo che vorresti per, mh, per mettere la testa su quello che stai facendo, come vorresti farlo. Però è un ostacolo assolutamente insormontabile, i lati positivi sono talmente di più rispetto a quelli negativi che alla fine finisci per non considerarli. Trovo che sia fantastico, non era programmato, però trovo che sia fantastico il fatto di avere un lavoro che si può fare quando si vuole, dove si vuole eh, e come si vuole sostanzialmente, ed è un privilegio enorme. Eh, oltretutto il fatto di avere dei clienti eh, e quindi di avere la possibilità di avere una vetrina e di mostrare il proprio lavoro costantemente è un grandissimo privilegio e credo anche che serva a noi come illustratori per migliorarci di volta in volta e vedere anche il progresso di quello che facciamo ehm, l'aspetto invece peggiore del, di questo lavoro probabilmente è il fatto di doversi confrontare come, come spesso succede con dei temi noiosi con eh, una griglia che un po schiaccia la propria creatività ehm, la ripeti ripetitività del, del lavoro perché spesso e volentieri i temi tornano, eh, gli argomenti si ripropongono e, e quindi naturalmente questo un po' ammazza qualunque, qualunque spirito di, di creatività e, e poi naturalmente c'è il fatto di essere completamente da soli e quindi di, di passare la maggior parte del tempo davanti al proprio computer, di non avere una grossa, un grosso confronto costante con una comunità per esempio come magari possono avere altre eh, professioni ehm, e quindi di rimanere sempre un po' lì a fare un po' i topi da, di biblioteca e, e costanta, costantemente ricamare il proprio lavoro eh, guardare il proprio lavoro e confrontarlo poi solo quando ormai è già uscito dal, dalla propria, dal proprio computer, dalla propria casa con quello degli altri e, quindi in realtà ehm, credo che sicuramente il, lavoro di, il mestiere dell'illustratore è un mestiere fantastico, eh, ha dei lati oscuri, ma chi non ne ha? Ci sono tanti aneddoti che in questi anni sono successi nel, nel mio lavoro. L'ultimo devo dire che mi ha fatto, non so se ridere o fare un salto su una sedia, comunque dovevo realizzare questa quest immagine, insomma, abbastanza grande, dove delle macchine in prospettiva, in una sorta di deserto, stavano tutte quante andando verso un piccolo diner, che appunto con questi ristoranti così sparsi in mezzo al nulla. Quindi era una scena notturno, si vedevano solo le insegne luminose della, della tavola calda e i fari della macchina. E Io ho fatto lo schizzo con tutte le macchine, notturna, Disegnato qualche cactus per far capire che era il deserto, una scritta luminosa per il Dinast, eccetera, e questi fari abbozzati delle macchine in prospettiva, no? che avevano tutti questi fari che puntavano al punto di fuga. Se no che mando quest'idea e um, mi ritorna questa mail abbastanza uh, strana, dove uh, appunto art director uh, mi chiede uh, se fossi andato fuori di testa perché eh, mi ha detto io spero che tu lo stia scherzando oppure forse tu non ti sei accorto di questa cosa così vistosa cioè che i fari eh, delle macchine che tu hai disegnato eh, sembrano tanti peni allora <ride> per me erano semplicemente dei fari poi ho provato a riguardarli, ho provato anche a mandarli a alcuni amici eh, tutti quanti ci vedevano solo dei fari però lui ci vedeva appunto un simbolo fallico e quindi... Eh, in qualche modo, insomma, io ho modificato questa, questa forma fallica in una forma un pochino più effebica, nel senso <ride> un faro normale. Però, voglio dire, eh, può capitare, è anche, è anche carino il fatto che ci siano dei fraintendimenti eh, dove non ce ne dovrebbero essere, no? Perché noi stiamo parlando eh, per immagini, quindi l'università dell'immagine non è come scrivere come il fraintendimento linguistico magari in un'altra lingua che non è la nostra. Questo è molto carino.